non posso dire altro. Arezzo è ormai una meta turistica conclamata anche nei periodi diciamo di bassa stagione, ancor più ovviamente in questo weekend pasquale che si profila da tutto esaurito. Arezzo è ormai una meta conclamata dal punto di vista turistico, lo dicono i dati che riguardano l'occupazione media delle camere nelle strutture ricettive. Nelle strutture il tasso di occupazione che adesso c'è sul venduto, ehm, diciamo,